Amici e amici di Rivolonbright siamo qui con Marco Berri che nella sua carriera televisiva si è sempre occupato di, di persone che ce l'hanno fatta e, um, sei anche um, fondatore e presidente di una ONLUS che si occupa di bambini con disabilità se puoi parlarcene un po' e com'è nata questa idea Guarda la ONLUS porta il mio nome e, ed è un gruppo di amici che ha deciso di occuparsi di aiutare i, i bambini e il progetto sulla disabilità e si chiama Iron Mind e che cosa vuol dire? il progetto è la, la, la possibilità di avvicinare il maggior numero di bambini e ragazzini disabili allo sport Quindi andiamo proprio a cercare quelli che non fanno sport per, per, per paura di farsi male per paura della vergogna questo è, è più un problema genitoriale e li avviciniamo allo sport facciamo questi due progetti all'anno in due giorni facciamo provare otto sport differenti. Che cosa vuol dire questo? Che alla fine del secondo giorno, dopo che hai fatto otto sport, vuol dire che ti puoi permettere di fare qualsiasi sport e l'unica cosa che devi fare è scegliere lo sport. Questo. Grazie mille Marco, alla prossima.